Di me. Invece eccomi qua a darvi degli esercizi da fare anche in questi giorni di solitudine e noia. Allora, iniziamo prendendo un peso da 30 kg, no scherzo, va benissimo una bottiglia d'acqua, e facciamo 10 squat. 1, 2, 3, 4, fino ad arrivare a 10. Dopodiché ci sdraiamo a terra e veniamo su col bacino per 10 volte di nuovo. 2 3 Ricordiamoci di tenere bene l'addome contratto e i glutei contratti Terzo esercizio Prendete una palla Avete in casa sicuramente qualcosa di rotondo E facciamo 10 lanci contro il muro 1 2 3 4 Più forte che riusciamo Dopodiché prenderemo sempre questa palla E faremo 10 schiacciate della palla verso il pavimento quindi abbiamo detto quattro esercizi. Gli ultimi due invece uniremo questi quattro movimenti. Faremo uno squat con lancio della palla avanti. 10 ripetizioni. Dopodiché ci sdraglieremo a terra e uniremo il un bridge al lancio della palla verso l'alto. Bene. Questi sei esercizi, se, riusci se riuscite, li ripetiamo esattamente quattro volte ogni giorno. Grazie mille ragazzi aspetto un vostro feedback su questo allenamento. Ciao!